finché durerà l'emergenza covid faccio anche visite online e che sul mio sito www.nutrizionistabrescia.com potete trovare tutti i miei contatti. Un'alimentazione corretta è alla base per una buona salute. Diete squilibrate portano a problemi più o meno gravi, eh, a volte anche nel breve periodo. Eh, il concetto di alimentazione corretta o scorretta però può essere difficile da definire. Proviamo quindi a vedere eh, insieme dei principi utili a riguardo. Partiamo da una definizione generale. Per dieta equilibrata eh, si intende una dieta capace di apportare tutti i nutrienti necessari alla salute umana nelle giuste quantità e che limita senza eliminare totalmente eh, tutto quello che invece è superfluo. Dicendo questo ovviamente eh, non ho ancora detto nulla, eh, cerchiamo quindi di andare un po' più a fondo di così. Il corpo ha bisogno di carboidrati, proteine e grassi. Questi nutrienti vengono usati per Svariati scopi, ad esempio ci danno l'energia che ci serve per mandare avanti tutte le funzioni dell'organismo, eh, ci danno i mattoni su cui costruire le nostre molecole e le nostre strutture, eh, fanno da base per la sintesi di ormoni e molecole del sistema immunitario, insomma sono la base dell'alimentazione. Oltre a questi componenti troviamo anche molecole o addirittura atomi che ci servono in quantità più piccole, ma risultano fondamentali le vitamine e i minerali. Non ci danno energia, ma grossolanamente potremmo paragonarli a dei lubrificanti. Senza di essi gli ingranaggi del nostro organismo non girano. Le cose non funzionano come dovrebbero. Abbiamo poi eh, composti come le fibre, che non sono veri e propri nutrienti perché non siamo in grado di eh, assimilarle efficacemente, ma sono importanti per la salute dell'intestino e della flora intestinale. Infine l'acqua, che è il componente fondamentale di tutte le cellule. Non esiste processo nel nostro organismo che non avvenga in acqua. Ecco, una dieta equilibrata è quella dieta che apporta le giuste quantità di tutto questo. Il modo migliore per essere sicuri di mangiare le giuste quantità di questi nutrienti è seguire la piramide alimentare mediterranea. La piramide alimentare mediterranea è uno schema divulgativo che ci mostra a grandi linee come dovremmo alimentarci per seguire una dieta equilibrata. L'ultima versione prevede anche l'accento sulle sane abitudini quotidiane mostrate in basso e sull'impatto ambientale dei vari alimenti mostrato a destra, ma quella che ci interessa di più è la parte centrale. La piramide ci mostra non solo gli alimenti ma anche le quantità e le frequenze di consumo. Più un alimento è in basso e più andrebbe consumato, più è in alto e più la sua frequenza dovrebbe essere sporadica. Ecco quindi che la base per un'alimentazione equilibrata è dettata dal giusto apporto di acqua e dei cibi vegetali e la piramide chiede di consumare più volte al giorno. Da notare che in questa zona ci sono anche alimenti spesso visti come dannosi, pasta e pane. In realtà il suggerimento è di consumarli più volte al giorno al pari di frutta e verdura. I prodotti animali vengono Molto più in alto, il suggerimento del consumo quotidiano riguarda solo i latticini al pari dei legumi. Uova, carni bianche, pesce sono da consumare ciascuno una o due volte a settimana. Consumi ancora più sporadici per carni rosse, prodotti elaborati, dolci, prodotti grassi, prodotti industriali. Il suggerimento è quindi quello di puntare sui prodotti vegetali e far girare durante la settimana gli alimenti prettamente proteici come carne, pesce, uova, preferendo le carni bianche alle carni rosse. Seguendo la piramide alimentare mediterranea e le frequenze che suggerisce siamo sicuri di alimentarci in maniera equilibrata. A questo punto è facile definire la dieta squilibrata, ovvero quella dieta che in qualche modo non segue queste indicazioni. Esistono molti modi eh, per deviare dall'equilibrio, ad esempio potremmo mangiare poca frutta e poca verdura. Eh, questi alimenti fanno parte della base dell'alimentazione e mangiarne troppo pochi ha effetti negativi sulla salute. Allo stesso modo potremmo esagerare con prodotti industriali come biscotti, cracker, prodotti dolciari e grassi, di fatto mettendo la punta della piramide alla base. Oppure potremmo esagerare con carni rosse, con gli alcolici, con gli insaccati. In generale lo squilibrio si ha quando i gradini della piramide vengono invertiti o scambiati le conseguenze di questa alimentazione sono spesso eh, a carico del peso corporeo che aumenta, ma possono diventare anche più gravi con la comparsa dell'ipertensione, del diabete e di molte altre patologie legate al sovrappeso e all'obesità. Seguire una dieta equilibrata non è sempre facile per colpa delle abitudini, delle necessità quotidiane, ma il mio suggerimento è quello di cercare di tendere sempre più alla condizione ideale, consumando il più possibile durante la settimana gli alimenti presenti alla base della piramide. Già questo, senza rinunce, senza pensare alle calorie, può fare una grandissima differenza in termini di peso e anche in termini di benessere fisico. Bene, questo è tutto. Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a scrivermi qui sotto, rispondo volentieri. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto a tutti!